Allora, intanto mi presento, sono Andrea Guarneri, lavoro da performance, sono full stack developer e team leader. Non siamo un'agenzia, ma siamo un'azienda che sviluppa software. Quindi tendenzialmente abbiamo gli stessi clienti di un'agenzia, ma le nostre soluzioni sono soluzioni completamente custom o eh, i nostri lavori... Eh, riguardano espressamente ottimizzazione massima di un sito internet. Io personalmente sono laureato magistrale in informatica a Milano all'Università degli Studi e um, ho un master preso al Politecnico uh, al MIP in gestione di impresa. Sono speaker e formatore, ho fatto lo speaker per eventi universitari scolastici adesso qui al WorldCamp e sono formatore nella mia azienda. Cosa andiamo a vedere in questo speech? Allora, intanto cercherò di annoiarvi il meno possibile con la prima parte teorica di performance e web core vitals. Eh, mi hanno messo prima del pranzo per darvi la mazzata finale, ma cercherò di renderlo il in, più indolore possibile. Ci concentriamo sulla parte above the fold del sito, poi spieghiamo Perché? e eh, vado ad analizzare tre tecniche specifiche che sono il preloading delle risorse, il CSS critico e eh, le immagini, come servire le immagini in maniera corretta diciamo. e poi spero ci sia il tempo per le domande intanto parliamo di performance, quindi parliamo di velocità perché parliamo di velocità? perché la velocità impatta sia sull'indicizzazione sia sul posizionamento non solo su questo, impatta in generale sulla user experience. E perché è importante la user experience? Perché studi negli ultimi anni ce ne sono sempre di più che dicono che la user experience impatta direttamente sul tasso di conversione di un sito. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che migliore è la user experience del nostro sito, più profitti generiamo. E con questa frase avete venduto l'analisi e l'ottimizzazione del sito al cliente. Come la misuriamo? Eh, più o meno ho identificato quattro aree che corrispondono più o meno a quattro domande. Quindi, cosa sta succedendo? La navigazione funziona, è fluida, e corretta? Il server ha iniziato a rispondere alla mia richiesta? È usabile? Quindi, se io interagisco col sito, il sito fa qualcosa in maniera più o meno veloce? È utile? Quindi, quello che la pagina mi sta mostrando effettivamente risponde cioè, ehm, risponde a quello che, a cui io stavo cercando e in ultima analisi è piacevole che, che nel nostro caso significa lo scroll, le animazioni sono fluide le performance della pagina questo è un fatto magari un po' eh, meno scontato le performance si mantengono stabili durante tutta la navigazione del sito, non al primo caricamento, come facciamo a misurare questi, eh, questi dati, questi, queste aree, con questi indicatori. Eh, penso che più o meno li conosciate un po' tutti, perché decine di, dicevo, decine di articoli ne parlano, come vedete sono distribuiti un po' in tutte queste quattro aree insomma, di, cui, di cui parlavo. Cosa c'è da sottolineare di questi indicatori? Che in realtà gli strumenti di misurazione delle performance di un sito non usano gli tutti gli stessi indicatori e tra l'altro non li usano alla stessa maniera. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio questi sono gli indicatori per Google Lighthouse. Tra, per esempio, la versione 7 e la versione 8 di Google Lighthouse, se prendiamo l'LCP, Largest Content Full Paint, il peso di questa metrica nel generare diciamo, la votazione finale delle performance di un sito è cambiata dal 10-15% al 30%. E questo è quello che succedeva dicendo ah, ma fino a due giorni fa il mio sito dava 100% e... Oggi mi dà 70. Perché? Perché nel tempo, chiaramente Google non a caso, ma cioè in base a studi che fa, eh, nel tempo questi eh, indicatori pesano diversamente. Questa purtroppo si vede un po' piccola, ma non avevo un'immagine migliore, è un po' quello che succede diciamo, nel mondo reale, quindi clicco sul link, ho il first paint, che è l'indicatore di quando inizio a vedere il primo elemento nella pagina, First Content Full Paint, che è quando inizio a, a vedere tutti gli elementi della pagina del viewport, e poi First Full Paint, quindi quando carico anche testi e font e a cascata tutti gli altri eh, indicatori. E sotto, più o meno, eh, ho cercato di indicare questi indicatori a, a quale, diciamo, area del ehm, eh, delle, della nostra user experience che dicevamo prima, corrispondono quindi la prima parte a cosa sta succedendo poi è utile e poi infine è usabile arriviamo ai web core vitals che cosa sono? i web core vitals sono tre metriche che vengono espresse eh, sotto forma di range, quindi non c'è un valore univoco ma è un range eh, per capirci sono i tre colori che trovate su speed o simili, che utilizzano, che sono basati su eh, tutti i fattori che abbiamo visto prima. Nello specifico, i, i tre web core vital sono il largest content full paint, che corrisponde al tempo necessario a mostrare l'elemento più grande nel viewport, il first input delay, ovvero il tempo che intercorre tra il click che io faccio sul link a... Ehm, il, um, il, il momento in cui il browser risponde a questa interazione e il cumulative layout shift, che è un valore che praticamente viene calcolato sulla stabilità degli elementi nella pagina. Quindi calcola quanto gli elementi durante il caricamento cambiano di dimensioni o si spostano. L'abbiamo no, detto, ci concentriamo, ho finito la parte più noiosa, a parte questa slide ho finito la parte noiosa, diciamo è noiosa, io sono uno sviluppatore, quindi è sempre soggettiva la cosa, però concentriamoci sulla parte above the fold. Perché? Perché la above default è la prima parte che viene caricata, è la prima parte che viene mostrata all'utente e quindi possiamo dire che dovrebbe essere la parte più veloce. Quali sono le problematiche legate alla above default? Cosa rendono la, il caricamento della above default lento? Eh, più o meno questi quattro fattori. Risorse bloccanti, vuol dire che il browser mostra i contenuti quando carica e scarica tutti i CSS e JavaScript, e quindi chiaramente devo aspettare di finire questa operazione. Il main thread busy, cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, l'interazione dell'utente è, è possibile solamente quando il main thread JavaScript fi è finito di essere stato processato e ehm, la dimensione e la posizione degli elementi, come dicevamo prima. Vedete che questi, queste problematiche rientrano nei Web Core Vitals, eh, e tra parentesi potete vedere. Quali sono le soluzioni, quindi? Queste qua, ovvero evitare caricamenti inutili. Cioè, in, nella pagina... Devono essere caricati solo i file JavaScript e CSS necessari alla pagina, non tutto il resto. Rimandare il caricamento inutile delle risorse nel body, nel footer. Quindi, eh, appunto, eh, spostare i, il caricamento di file JavaScript nel body e utilizzare il lazy load in maniera intelligente. Dopo vediamo anche un caso particolare. Il preloading delle risorse, che cos'è? Sono utilizzare i browser int per ehm, modificare il caricamento dei file in base a quello che eh, decidiamo noi, generare il CSS critico, che di fatto è il CSS necessario solo alla parte above the fold, e servire le immagini correttamente. Per la prima parte, cosa possiamo fare con WordPress? Di fatto... I caricamenti condizionali o caricamenti on demand. Cosa vuol dire? Vuol dire che non vado a caricare tutti insieme in maniera generica, ma eh, l'enchiude file viene fatto in base a eh, appunto, se la pagina utilizza o meno qualche il, il, lo specifico file. Questo chiaramente presuppone di poter spezzare sia CSS che JavaScript in più file. L'unico plugin di cui parlerò espressamente in questo talk è Asset AssetCleanup che è un plugin utilizzato per ottimizzare i siti e, e permette proprio di specificare per ogni pagina quale file caricare o meno. Quindi se non vogliamo farlo via codice, Asset AssetCleanup diciamo che ci aiuta in questo, in questo caso. Caso reale Prendiamo il nostro hook VP script e eh, qui dentro, nella nostra callback, possiamo specificare due parametri che ci aiutano in questa operazione. Le dipendenze, ovvero specificare il mio file JavaScript, da quale altro file JavaScript dipende, questo fa sì che non venga caricato prima, generando al meglio un ritardo, al peggio un errore in console, e quindi anche tra l'altro eh, potrebbe far rompere il sito. E l'altro parametro è l'ultimo, che è un booleano, eh, che specifica se il file JavaScript che sto caricando deve essere caricato nel footer o meno. E quindi è proprio il, lo spostamento dei file, come dicevo prima, alla fine del body. Chiaramente questi wpnq script possono essere wrappati all'interno di eh, controlli specifici della pagina. Quindi avete un file JavaScript particolare che fa delle operazioni particolari solo nel checkout, non ha senso che venga caricato in tutte le pagine. Questa la, la, la vostra callback eh, che fa l'enchius di script avrà, una avrà un controllo if is checkout o i scart, se nel carrello, o quant'altro, eh, per controllare che se siamo nella pagina lo carico, se no no. Proloading delle risorse. Allora, intanto, cosa sono i browser-ins? Sono dei suggerimenti che possiamo dare al browser, quindi qui non parliamo di, di WordPress, eh, ma parliamo del browser. Al browser possiamo dirgli, guarda browser, questa risorsa va, carica va caricata subito, oppure questa, questa risorsa... La puoi caricare quando non hai niente da fare. Chiaramente dobbiamo conoscere dove, dove specificarlo. Ecco. Quello che non interessa è l'int preload. Che cosa fa preload? Dice al, al browser, guarda, questa risorsa mi serve immediatamente, quindi me la devi caricare subito. Preload può essere, deve essere utilizzata specificando anche che tipo di risorsa... Scari mh, bisogna scaricare. Quindi se andiamo a vedere un esempio, qui il codice si vede più o meno a look della WPAD, quindi quando WordPress, dove WordPress è stampa l'ed della pagina, in questo specifico caso io andavo a prendere il logo specificato nel customizer del tema, prendevo l'URL di questo logo, e poi dicevo, stampami un, un link con rel preload come as image, quindi come immagine, con questo link. Stessa cosa per ehm, le icone. C'è scritto font, ma io sto parlando qua di icone. Perché? Perché tendenzialmente un caso normale può essere che io abbia delle icone nella the default del sito, contatti, le mail, i menu potrebbero avere delle icone. Eh, piccolo suggerimento che non sono stato a spiegare, le icone o si utilizzano gli svg o si utilizzano eh, come font, ma non, non come cdn, questo assolutamente, ma nemmeno carico tutta la libreria di Fontosum per usare quattro icone. Quindi ci sono dei software online, eh, io uso Fontello, ma c'è anche icomun ma probabilmente ce ne sono anche altri che vi fanno scegliere dalla libreria, ci sono tutte le, le icone di Fontoso, medi altre appunto, librerie di icone, selezionate solo le icone che vi servono e vi creano un file CSS piccolino, carino, da poter utilizzare. Questa è la maniera corretta per usare le icone. Dopodiché, CSS critico. Ora, come, come generiamo il CSS critico? Chiaramente non a mano. Osmani, che è l'ingegnere software di Google, ha messo, ci permette di utilizzare una libreria fatta da lui, che si chiama critical.js, appunto, che è scaricabile e installabile come pacchetto di node, e possiamo portarla in qualunque progetto. Questa libreria cosa fa? Specificando l'URL del sito, e che nome vogliamo dare al file che viene generato, possiamo specificare tutte le risoluzioni dello schermo che vogliamo, per cui vogliamo generare questo CSS critico, e in automatico questa libreria ci crea il nostro CSS critico. Quale sarebbe la, migliore, diciamo, la maniera migliore per utilizzare questo, questa libreria qua? che ci sia un CSS critico per la maggior parte delle pagine diciamo importanti del nostro sito perché se voi generate il CSS critico dell'home page ma non della pagina blog e magari voi portate utenti portate traffico dal blog ehm, nel senso l'ottimizzazione non serve moltissimo e, perché è utile e ho voluto specificare che è possibile anche spe eh, specificare eh, dei parametri che si possono ignorare. Perché se prima noi abbiamo deciso di portare le nostre icone eh, direttamente nella head per, dicendogli al browser caricameli subito e poi nel CSS critico noi andiamo a rimettere dentro il CSS delle icone, non è un errore. Però è duplicazione di codice. E anche questo di fatto porta via tempo. Magari poco, magari tanto, dipende dalle, dalle situazioni. E... Mh, per le risoluzioni dello schermo è interessante perché potete, è completamente personalizzabile. Quindi avete tutti gli utenti, l'80% utenti Apple, eh, sapete qual è il device, perché Google Analytics ve lo, ve lo dice, e potete creare un CSS critico specifico praticamente sui vostri, basato sui device dei vostri utenti. Qui, come si porta dentro poi nel sito, sempre nella head in questo caso la cosa interessante come vi dicevo è che ehm, come faccio a sapere quale CSS critico devo portare devo mettere nella head del sito se ho, ho creato magari il CSS critico per tutte le pagine del sito banalmente noi dalla, dicevo alla libreria di, di utilizzare come nome il nome della pagina e quindi nella head del sito dicevo ok c'è un file che si chiama col post name della pagina su cui sei? Sì, se c'è, perfetto, allora stampo due tag style e dentro mi stampi direttamente il CSS critico di questa pagina. E così sono certo, perché è nella head, che questo CSS è il primo che viene processato ed è il primo che mi, è il primo che mi serve. Ultimo, ma non ultimo, le immagini. Ora, compressione WebP, ormai anche i famigerati cugini lo sanno, e lo ripetono tutti a pappagallo, ok si, si comprimono le immagini sempre, si usa WebP. Eh, grazie a Dio, dalle ultime versioni, anche Safari le supporta, quindi possiamo usarli diciamo, senza alcun tipo di paura. Cosa succede? Che WordPress la 5.8 supporta il caricamento delle WP ma non la generazione vuol dire che di fatto servirà o un plugin per generarli oppure ci sono dei CDN che lo fanno in automatico però su questo punto bisogna ancora insomma eh, trovare una soluzione e come dicevo prima attenti all'Easy load perché bellissimo lazy load strumento fondamentale ma lazy load è utile nella nell'above default? no perché? Perché quando io carico, io sono, la devo vedere subito l'immagine, cioè il caricamento non deve essere lazy, deve essere subito. Quindi lazy load nella Default è utile, per esempio, se ci sono degli slider, perché la prima immagine mi va bene che venga caricata subito. Tutte le altre può essere utile avere il lazy load, perché non le vedo a meno che l'utente non scorra. Quindi attenzione a configurare bene anche la libreria, anche se comunque penso che ormai più o meno eh, tutte le configurazioni dovrebbero evitare questo, questo problema Ultima, ultimissima cosa esplicitare with the date foto perché? perché così il browser sa quanto spazio porterà via l'immagine cioè se l'immagine ci impiega un pochino a essere scaricata eh, però il browser già prealloca diciamo lo spazio necessario eh, perché sa quanto occuperà questa immagine questa cosa evita che poi non so, per esempio le pubblicità il classico eh, esempio delle pubblicità caricate, un caricate una pagina le pubblicità arrivano dopo vi sposta tutte e voi avete cliccato sulla pubblicità perché avete caricato un secondo prima ma come facciamo poi a generare correttamente, qual è la maniera migliore possibile per avere delle immagini servite correttamente. WordPress qui, con la funzione wp get image fa quasi già quasi tutto. Questa funzione restituisce l'HTML dell'immagine, ma lo fa anche in maniera efficiente, perché restituisce l'HTML con già dei tag, i tag sizes e src set, che aiutano appunto a, a gestire correttamente le immagini. Intanto, l'image size, se servono, è corretto crearsi le proprie image size, quindi per esempio, come esempio di prima, ho un, so che tutto il mio traffico è da mobile, ho bisogno di un'immagine che è larga per forza 370 pixel, può essere utile, ai fini dell'ottimizzazione, aggiungere il proprio ritaglio al tema cosa fanno questi due attributi? questi due attributi sono sempre dei suggerimenti quindi non è qualcosa eh, di wordpress ma è qualcosa dell'html che il browser interpreta sizes dice che eh, guarda browser a questa larghezza prendi l'immagine che ha questa larghezza qua quindi ha una certa risoluzione del viewport, prendimi l'immagine con questa larghezza qui. L'SRC set cosa fa? Semplicemente permette di specificare più formati immagine eh, nello stesso taglio. Tutto questo sembra una grandissima supercazzola, ma visto così è un po' più comprensibile, ovvero questa è un'immagine un che nell'SRC set ha due formati specificati, quindi una che è larga 480 pixel e l'altra che è larga 800 pixel. Nel sizes gli sto dicendo browser, se il viewport è al massimo 600 pixel, prendimi quella da 480. Il virgola 800 vuol dire in tutti gli altri casi prendimi di fatto quella più grande. Tendenzialmente si, si usa così il il tag size, quindi si specifica la media query dell'immagine più piccola e poi gli si dice in tutti gli altri casi puoi prendere quella più grande. Perché ha senso fare questo? Perché, diciamo, computazionalmente è meno pesante eh, prendere un'immagine da 480 pixel su schermi che magari sono anche 3,90 Okay? Quindi comunque c'è un fattore di ridimensionamento, ma è molto più piccolo che prenderne una da 800 pixel e ridimensionarla a 3,90. Quindi comunque si cerca di servire le immagini nel formato più vicino a quello necessario. Tutto questo fa sì che la velocità eh, sia appunto eh, migliore. detto ciò io ho finito l'unica cosa che voglio dire marchettata finale è che noi in performance cerchiamo continuamente delle persone quindi se vi piace programmare vi piace sviluppare non avete paura di soluzioni completamente custom potete andare sul sito scrivere a me io sono qua in giro quindi poi potete rimorchiarmi e parlare di, di qualunque cosa insomma Bene, grazie mille, fatemi un applauso. Grazie. Abbiamo 5 minuti per le domande e prima delle domande vi ricordo che se quando vi siete iscritti a WorkCamp avete specificato che avete esigenze alimentari particolari per il pranzo che sarà la fine di questo talk, qua uscendo a destra c'è il catering, qui potete chiedere quello che avete specificato all'acquisto. Domande? Per lui, non per il catering. <ride> ah, io ho una domanda. Ok, volendo io ho due slide in più, quindi... <ride> ok, te la faccio, visto che sì. sono curioso, non è certo. diritto. Eh, quando, ovviamente, le, le, mh, le immagini già visibili nel viewport all'inizio, nell'above the fold non vanno caricate con lazy load, sì. però va comunque specificato con il, il meta preload deve precaricare quell'immagine che è subito visibile giusto cioè la best practice sarebbe quella sì allora eh, diciamo che se parliamo di immagini per esempio di uno slider non puoi utilizzare mm. il preload perché il preload viene utilizzato di solito su link eh, quindi sì. eh, però ecco mh, diciamo che in questo momento almeno per i software che utilizziamo noi in azienda vabbè senza tanto EWWW per esempio è uno dei mm -hmm. più usati eh, in teoria il problema dell'esilode è già gestito sì. quindi vi, vi esula dal dover controllare ecco. Eh, però sì cioè volendo puoi anche specificarlo poi il preload se è necessario per delle risorse ecco, e Vai, so. usare altre due slide? No? sì ma guarda è una roba velocissima allora intanto qui si vede poco questo è il sito da cui poi è nato questo questo tolto che non è nemmeno completamente, completamente ottimizzato, però come vedete qua non si usano plugin. Ecco, cioè io, io l'ho dato per scontato, cioè noi non usiamo plugin per l'ottimizzazione dei siti, quindi P-Rocket o robe simili, ecco. Cioè noi le ottimizzazioni le facciamo a mano dal codice, quindi si, può, si possono raggiungere diciamo, questi risultati qui e a fronte della chiacchierata, questo è il diagramma waterfall e adesso non si vede perché si vede sfocato, ma... Il pri la prima cosa scaricata è il logo perché ha usato il browser. Il secondo ehm, sarebbero le icone, sempre per lo stesso motivo. E poi, per esempio, in questo caso specifico io avevo uno slider in home page e quindi cosa scarico? Scarico il CSS e il JavaScript che mi permettono di far funzionare quello slider perché poi, sì, eh, perché poi eh, è la prima cosa che il mio utente vedeva. ecco Faccio anche io una domanda, sì, certo. nel senso, nel mondo degli unicorni tutti hanno i siti custom, super sì. ottimizzati. Purtroppo noi non viviamo in quel mondo lì sì. e a me arrivano i siti disastro, i siti che su GT Gtmetrix performano 35, 42. Okay. I, siti allora, I siti da rifare? <ride> E non sempre, sì, sì. non sempre uno ci riesce, perché magari il budget certo. a disposizione non, non lo prevede. Ora, la risposta giusta sarebbe, va bene, te lo rifacciamo tutto custom, ma non, non si vuole. Allora, volevo capire qual è il tuo approccio, perché tu, tutte le cose che hai detto sono bellissime, certo. quando uno può mettere le mani, ma quando ti trovi su 30 plugin, è vero che c'è quel plugin degli asset, però sì, hai voglia, hai voglia certo. a farlo E soprattutto poi ci sono alcuni strumenti, alcuni temi, alcuni plugin Che addirittura piantano il codice delle immagini senza sfruttare le funzioni di Wordpress E allora incomincia a crissonare dicendo Cavolo, io come faccio a uccare quelle robe lì? Quindi tu approccio ecco, su siti che zoppicano e scappo via più veloce di una lepre? O... Allora, eh, ti do un prima un attimo di contesto perché poi, allora, è chiaro che noi no in Performance, Performance è l'azienda di Andrea Cardinali, intanto, che molti conoscono. Lui è conosciuto per, perché è specializzato su ottimizzazioni. Quindi noi abbiamo dei siti che arrivano e fondamentalmente dicono: Ok, questo sito deve diventare una Formula 1. Non tutti i siti possono essere una Formula 1. O meglio, magari a livello tecnico potete fare diventare una Formula 1, ma se il cliente paga per. Avere una panda avrà una panda, con tutto il rispetto per le panda. Quindi è chiaro che certi tipi di lavori si possono fare solo con certi tipi di budget. Nel caso specifico, perché chiaramente non tutti i clienti hanno dei budget ingenti, perché comunque questa è solo la parte above the fold del sito. Quindi capite che... E poi vabbè, queste in realtà non sono tecniche che volendo si fanno post lavoro. Cioè sarebbero delle best practice, da utilizzare quando uno sviluppa un sito perché vi portate avanti col lavoro eh, allora intanto anche qui dividiamo ci sono i siti fatti con i builder i siti fatti non con i builder i siti fatti con i builder già partono con una stampella anziché con due gambe e, però detto ciò ehm, allora quello che si può fare intanto è eh, sicuramente asset cleanup viene in aiuto perché? perché comunque anche un builder non ha bisogno di essere attivo in tutte le pagine non per forza cioè non è detto, dipende da caso a caso oppure faccio un esempio contact 47 7 il css e il javascript viene messo e incluso in tutte le pagine e nel senso è cioè, un plugin che funziona bene fa quello che deve fare ma questa cosa non è gestita e quindi asset cleanup fa il suo Poi, quello che si può vedere è analizzare, ok, dei, tu, dei 50 plugin che ha questo sito, quali sono quelli che performano peggio? Quindi ci sono degli strumenti diciamo, per monitorare ok, anche queste cose qui. E da lì la domanda è, posso sostituire il plugin? Quindi non posso rifare il tema, perché poi di solito è il tema magari che affossa il grosso delle prestazioni. Ma posso almeno mettere dei plugin che funzionano meglio? Tipo, non so... Adesso Non posso fare il nome, ma l'ultimo sito che fattura parecchio, che ha un, un plugin di recensioni eh, che ritarda enormemente il caricamento della pagina perché ha una chiamata iniziale. ok, La nostra soluzione lì, la prima cosa è posso lato codice modificare questo comportamento, quindi ci sono hook filtri all'interno del plugin che posso sfruttare, sì o no? Se no... Forse mi conviene sostituire il plugin, probabilmente sì. Eh, nel caso dei builder, quello che si può fare è intanto leggere la documentazione, che un pochino viene anche sottovalutata. Però, molti builder hanno una parte dedicata Elementor se non sbaglio, ha una parte dedicata all'ottimizzazione, e poi, cioè, di fatto, ci, si può arrivare comunque fino a un certo punto. È chiaro che ma penso che queste cose verranno dette, per esempio, una parte un il oggi pomeriggio c'è tutta una parte di ottimizzazione che esula diciamo poi dal codice vero e proprio che quindi è lato server, anche se il server comunque pesa il 10%, cioè quindi comunque non è che facciamo i miracoli. Bella avere i, i server performanti, però comunque si arriva fino a un certo punto. La cache è lato l'object cache, cache è lato eh, diciamo applicativo, quindi ci sono delle cose che migliorano e queste sono diciamo magari anche a costi un po' più sostenuti ecco, di avere un'ottimizzazione specifica e su misura queste sono chiaramente tecniche che a meno che non dovete fare un sito custom è fatica poi andare a farle cioè si possono fare eh? perché poi dipende tutto come è fatto senso, poi, ci sono aziende che fanno dei temi comunque fatti bene IT per esempio fa dei temi che sono fatti bene e lì ci si può anche mettere mano grazie prego Grazie mille. Facciamo un altro applauso che <ride> è stato super disponibile. Grazie.